Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ho un sacco di cose da dirvi, non so da dove cominciare, ma cominciamo da un qualcosa che interessa sicuramente tutti in questo momento e che siamo praticamente al limite dei posti disponibili per il prossimo campionato Seattleon TCR organizzato da, da simdrivers.eu. Io tengo a ringraziare tutti e tengo a sottolineare anche che avremo particolari difficoltà ad accettare nuove iscrizioni pur avendo già io affittato il server con 32 slot e anche quello Mumble per la comunicazione Sì, ragazzi è fatto, stiamo aspettando l'attivazione, a breve vi darò nuovi dettagli penso di fare un video con le istruzioni su come collegarsi, insomma come fare per poter accedere al server in più mi sono anche preso eh, la libertà di prendere eh, delle statistiche web da mettere sul server in modo tale da avere Insomma, dei tempi di riferimento in cui uno può andare a consultare insomma, i giri degli altri, i settori più veloci, eccetera, eccetera. Una cosa da puntualizzare è che alcuni di voi mi hanno chiesto di bloccare il setup perché non lo sanno fare o perché vogliono che sia un po' più equilibrato. Io credo che non ci sia nulla da dire in merito, anche se Vincenzo Nixos non sarà contento, ma non importa. Quello che mi fa piacere è che ci sono tantissime persone vecchie conoscenze mie che sono tornate alla ribalta della simulazione su Sim Drivers perché so che erano passati su altri titi ma questo mi fa piacere perché si ritrovano vecchie conoscenze tantissime richieste di iscrizioni via mess Messenger, Facebook, la pagina ufficiale, YouTube, commenti, ragazzi siete veramente molto calorosi e questo mi fa veramente piacere sono contentissimo che abbiamo eh, questo immenso riscontro per questo campionato, spero che ci sia continuità perché comunque il campionato finisce ad agosto. Spero che tutti possano continuare a partecipare sino alla fine. Sono solo 5 appuntamenti, il che penso non dovrebbe creare problemi. Parlando del, del server, io inizierei a darvi qualche notizia. Parlerei subito di Project Cars 2 e la sua patch di aggiornamento la 1.6.0.0. Quello che c'è da ritenere, a parte qualche miglioria, è sicuramente questo pacchetto DLC LC eh, dedicato alla eh, famosissima corsa di Le Mans o Le Mans, se preferite in francese, eh, in cui ci sono circa 8 macchine da, eh, da scaricare più il circuito, circuito storico del 71 appunto, di eh, Le Mans, messo a, a disposizione appunto, da eh, Slide Madi Studio, anticipato appunto, a settembre del 2017, quando il titolo appunto, della Slide è eh, uscito. Adesso sono onesto con voi, ragazzi, non ho avuto assolutamente tempo per provarlo, scaricarlo, ho solo preso la notizia così, sul web e volevo condividerla con voi se non l'avete già vista questa news. E, ed una cosa che voglio assolutamente eh, parlare e soprattutto rispondere alle numerosissime richieste che ho avuto Fabri dove posso scaricare delle mod di Assetto Corsa che funzionano. Ecco, qua viene il nodo della questione, effettivamente sul web sono presenti tantissimi siti che propongono delle mod, alcune sono verificate altre no, e bisogna sapere che comunque la compatibilità di queste mod è direttamente legata alla versione di assetto corsa in cui la mod è stata creata, vi spiego. Se voi scaricate una mod vecchia che è stata creata quando c'era Assetto Corsa nella versione 1.3, ad esempio alla versione odierna, non mi ricordo neanche qual è, 1.6 quello che è, è probabile che l'audio non funzioni e che la fisica dei, dei, dei pneumatici non sia quella attuale perché siamo alla versione 10 attualmente e quindi di conseguenza diventa complicato poter utilizzare una mod che uno non ha, non ha suono audio e che è brutto non funziona e che soprattutto la fisica non sia aggiornata a quella, che è, quella attuale e quindi diventa problematico soprattutto se uno non riesce a districarsi nel web per trovare appunto dei siti in cui andare a scaricare insomma queste mod. allora io per rispondere a tutti io ve lo dico onestamente io sono iscritto ad una pagina facebook un gruppo che si chiama Assetto Corsa No, no, no Official Page che è gestito da un certo signore giovanotto di 60 anni che si chiama Luca Lazzarato persona molto competente nel, modo, nel mondo della del, dei, dei motori che non solo gestisce questa pagina eh, Facebook in cui ci sono circa 2600-2700 iscritti attualmente, in cui ogni giorno c'è qualcuno che si iscrive quindi mi potete trovare anche lì in cui Luca pubblica quasi quotidianamente delle mod, eh, ma non, no, non solo mod in generale, skin, circuiti, eh, automobili in cui si prende cura di controllare se funzionano con la versione attuale di Assetto Corsa, il che fa il lavoro per voi e oltretutto fa una cernita di quelli che sono i prodotti che qualitativamente meritano di essere scaricati. Quindi ragazzi io è così che vi rispondo. Poi Luca è una persona molto molto disponibile, quindi avete come riferimento questa persona qui che onestamente fa veramente dell'ottimo lavoro vi lascerò il link in descrizione o magari in una scheda qui sopra non esitate ad andare ad iscrivervi perché non solo c'è Luca ma c'è tutta una serie di persone che sono appassionati che magari vi possono consigliare e che comunque lasciano i commenti in merito alle, alle mod che sono pubblicate su quella pagina lì inoltre Luca gestisce anche un forum dedicato a quelle che sono le corse storiche vintage che è molto interessante anche da seguire in cui si sente trasudare questa passione per i motori leggendari e vi invito assolutamente ad andare a leggere il commento o meglio la storia di questo forum perché identifica realmente chi sono le persone che gestiscono e la pagina ed il forum e inoltre Luca visto che è un appassionato come noi gestisce anche un canale youtube motori nella leggenda che eh, trasmette gare live eh, di motori vintage ma anche gare su Assetto Corsa e altri simulatori insomma ragazzi eh, un appassionato come noi vi invito assolutamente ad, a, ad andare a vedere e eh, perché no iscrivervi al suo canale ma soprattutto alla pagina Facebook ragazzi perché è una comunità molto attiva e ci sono delle mod veramente di qualità. Detto ciò Prendo la palla al balzo perché facendo una chiacchierata con Luca, perché insomma frequento questa pagina qui, mi ha dato una voce di corridoio perché ha avuto un contatto con dei moder brasiliani, dandomi una una voce di corridoio che sembra più un'anticipazione di quello che sta per succedere con Automobilista perché Raiza Studio hanno pubblicato il 30 maggio scorso un tweet che lasciava intendere che ci sarebbero state delle eh, novità molto molto interessanti e si vocifera che forse nel 2019 Automobilista girerà con le DX11 e forse anche con il motore Unreal Engine quindi ragazzi se voi sapete automobilista cosa ne penso, cioè, perché se mi seguite sapete che ho parlato di automobilista, eh, io ho chiaramente detto che ha un potenziale enorme questo titolo, rispetto all'utilizzo delle DX9 lo lasciavano eh, piantato a quelli che erano eh, i simulatori del 2007-2009, se fanno questo salto di qualità e riescono ad integrare anche magari la realtà virtuale, e qualche altro simulatore, qualche altra casa produttrice di simulatori dovrà farsi delle domande, eh, perché ci potrebbe essere davvero il salto di qualità. E siccome vi avevo parlato anche che R-Factor 2, che gira più o meno sugli stessi motori, in DX11 era qualcosa di meraviglioso e che mi ha davvero impressionato, una bella sorpresa, automobilista con quel force feedback lì, avrà modo di potersi fare spazio in modo più dirompente nel modo della simulazione quindi questa qua era un'anticipazione che volevo darvi qualcosa di piccante rispetto al mondo della simulazione inoltre ragazzi per concludere io eh, come penso anche voi st aspettiamo, sto aspettando a breve l'uscita di assetto corsa competizione c'è tantissima carne al fuoco ragazzi veramente eh, in termini di simulazione siamo veramente voglio dire, siamo viziatelli in questo, in questo momento, c'è tanta, tanta roba sulla quale poter girare e aspettiamo fine giugno ragazzi con questa, questo Early Access di Assetto Corsa Competizione e quindi per tornare al discorso del campionato ragazzi siamo praticamente pronti sul tutto come ho detto a inizio video, cercherò di darvi il massimo delle informazioni in merito al server e di come si accede, insomma, a quelli che sono le credenziali. Spero che il video e queste notizie vi siano piaciute, se è così lasciatemi un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordatevi di attivare la campanellina come al solito per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Io vi ringrazio come al solito, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!